Andiamo giù amore No Sì No Dai andiamo giù no, no, no, no. Sì andiamo giù no. no no no no Dai andiamo giù andiamo no. giù andiamo giù Andiamo No Ciao iPad No iPad. Ah ah ah Questo è difficile amore Turnica Turnica Turnica Girano No, turnica. Questo vuol dire turnica. Tu... Sì. Ah! Sei pronto per Harvard, amore? This is where Chiara Ferragni store hits. The store now is all empty, but then we're going to sanitize everything, put the clothes and accessories back, uh, and it's going to be open again for business from Monday. Salute, Uh, guys, so this morning I was at uh, Chiara Ferragni's store for, um, to check it because it's going to be open on Monday and for an important interview and now to go back to business soon. Congratulations to my amorino, who is the first in class everywhere! Bravo! Corri! Corri! Corri, corri, muori! Bene Così Vai Bene, bene Devo raccontarvi questa attività a sostegno di tutte le maestranze del mondo della musica, che vanno dalle persone che montano i palchi, dai tecnici delle luci, fino ai maestri di musica. Eh, ve la spiego nella prossima stories perché mi sono perso. Finirete, il mondo della musica sarà un settore duramente colpito da questa crisi, soprattutto i concerti. Quindi chi monta i palchi e tutti gli operai che lavorano in questo mondo non potranno lavorare per, per, un, per un bel po', perché molto probabilmente non, non si vedranno e non si faranno concerti per un po'. Quindi cosa ha fatto Spotify insieme a Fimi hanno creato un fondo da mettere a disposizione per queste persone. Se andate sul mio profilo Spotify vedrete un bottone sul quale si possono fare donazioni. I ragazzi lo so che sto promuovendo un sacco di campagne, però anche un aiuto piccolissimo se si è in tanti si può davvero fare la differenza.